arrivati alla dodicesima edizione del campionato nazionale delle lingue e nonostante due anni di pandemia abbiamo avuto anche quest'anno una partecipazione particolarmente significativa dopo due anni di stop forzato siamo ripartiti con ben più di 16.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e questo ci conforta e ci fa pensare che UniURB sia sempre nel cuore delle scuole italiane quest'anno, ancor più degli anni passati, abbiamo in qualche modo accresciuto quella che è la relazione tra la nostra università e il territorio nazionale perché siamo sulla scia e sull'onda di un progetto che ha riscosso grande successo, ovvero il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento che, nonostante il fermo imputabile alla pandemia, ha raccolto qualche cosa come 10.000 adesioni. Per cui UniURB sempre nel cuore e nei pensieri dei ragazzi che in un ponte ideale tra scuola e università si avvicinano, mi pare di capire con grande interesse, alla nostra offerta formativa e a quella che è la nostra proposta, non solo didattica ma anche di eh, orientamento, per cui credo che possiamo essere molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto sì che eh, il 29 di aprile fosse una giornata della festa delle lingue e una giornata in cui gli studenti e le studentesse, i nostri ospiti hanno avuto l'opportunità di godere di quella che è la nostra proverbiale ospitalità. Per cui arrivederci all'anno prossimo e speriamo che questa manifestazione continui a crescere esattamente come ha fatto negli ultimi anni. La presenza del campionato nazionale è stata un'esperienza bellissima, eh, intanto perché è stata molto valorizzante per i ragazzi che hanno partecipato. e Secondo me, non è solo un arricchimento dal punto di vista linguistico, perché io sono qui per il francese sono un insegnante di francese, ma è arricchente proprio dal punto di vista dell'esperienza in generale. Eh, raccontavo prima che ieri pomeriggio, durante la mia prima scoperta della città con lo studente, siamo stati alla Fortezza dove abbiamo visto tantissimi giovani eh, seduti nell'erba che chiacchieravano, che giocavano a calcio, che suonavano, c'era un piccolo gruppo che faceva musica ed è stato bellissimo e il mio allievo mi ha detto professoressa a me piacerebbe venire a studiare a Urbino. E quindi spero che questa esperienza non sia solo finalizzata al concorso, che è comunque è estremamente interessante, ma che sia poi la possibilità di sfociare in un, magari in un percorso universitario, in un percorso di vita che possa appunto essere non solo arricchente dal punto di vista linguistico ma anche proprio per una scelta futura. Partecipare a questo campionato mi, ha, mi è piaciuto molto per le conoscenze che ho fatto. Ho potuto confrontarmi con ragazzi di altre regioni e altre realtà scolastiche e soprattutto mi ha aiutato a mettermi in gioco. Urbino come strutturata mi è, mi è piaciuto, mi sembra molto comoda per gli studi e anche per la vita in generale, quindi potrebbe essere un'opzione un valida per, una per un possibile futuro universitario. Penso che le lingue siano fondamentali specialmente adesso e in futuro. Penso sia importante veramente saperle bene a livello non solo proprio di contenuto, di forma, ma proprio anche come espressione. Per questo è stato interessante fare una cosa creativa alla fine anche. Mi sono divertita perché d'altra parte sono venuta a far questo, non, non sono qua per vincere, non è quello che mi interessa, però era solo anche un po' una soddisfazione personale. Arrivare in un clima così eh, ricco culturalmente è veramente stimolante. Vengo, vengo dal sud, quindi eh, aver fatto un lungo viaggio per vedere la città di Urbino incontaminata così com'è nella sua purezza e nella sua storia, immersa nella sua storia, ricca di vita, ricca di giovani che eh, affollano le strade a tutte le ore del giorno, è veramente una sensazione bella e spero eh, che eh, possano essere ancora tanti i giovani che possono vivere le stesse emozioni che stiamo, che stiamo oggi vivendo noi perché veramente eh, la tensione, l'ansia prima della, della prova ma anche l'amicizia che si crea eh, in questi giorni è qualcosa di favoloso veramente.